Buonasera a tutti, io in realtà non dovevo intervenire, poi abbiamo ragionato un po' con gli amici e le amiche con cui siamo venuti qui dal circolo, che è il circolo Copernico di Cagliari, e abbiamo ragionato un po' anche sul palinsesto di questa, di questa bella iniziativa. E siccome siamo abituati a pensare che le parole siano importanti, questa volta abbiamo voluto ragionare anche sui numeri e pensiamo che anche i numeri siano importanti. E leggendo il palinsesto di questa iniziativa troverete un dato un po' particolare. Ci sono 37 interventi, se non ho contato male, nel, eh, previsti nel, nel programma, ci sono 7 donne inserite per parlare. È un dato che fa pensare perché... Noi non siamo 7 su 37 ovviamente e allora questo significa che qualche cosa non funziona neanche qui, neanche in casa PD, neanche nel settore del PD dove probabilmente è più forte la sensibilità sui temi della parità e allora qualche cosa di diverso dobbiamo pensarlo e dobbiamo eh, ragionare su come permettere, aiutare, eh, consentire la partecipazione delle donne alla vita politica, perché manca un pezzo. Manca un pezzo di ragionamento, manca un pezzo di contributo, manca una parte in tutto quello che facciamo se non ci sono anche le donne a portare il loro modo di vedere le cose, il loro modo di vedere la politica, il loro modo di vedere le questioni della scuola, le questioni della conciliazione, le questioni della corruzione. Io vorrei potermi occupare di altri temi che non siano quelli della parità, però sistematicamente quando vado a fare politica mi devo scontrare con questo fatto e sono costretta ad occuparmi di parità anche se io di mestiere faccio tutt'altro e vorrei occuparmi di altre cose, però in questo momento è prioritario ed è fondamentale che sia garantito e consentito l'accesso delle donne alla politica abbiamo un buco abbiamo un buco di democrazia e allora in questo PD che andiamo a costruire la questione della parità di genere deve essere centrale, noi non possiamo pensare che il futuro sia un futuro in cui abbiamo il 20% di rappresentanza, dove eh, dobbiamo forzare continuativamente per avere una presenza femminile, dobbiamo, si, dobbiamo ragionare e trovare strumenti che permettano quella partecipazione. Il PD ha fatto moltissimo nelle primarie, ma si può e si deve fare di più, perché la partecipazione deve essere diffusa e non soltanto dentro questo partito, deve essere presente a tutti i livelli della società. E allora dentro questo PD e dentro la mozione di Civati io vorrei che ci fosse soprattutto una questione sulla parità di genere, che trovasse spazio, una fortissima eh, sensibilità e un forte lavoro per la promozione di una democrazia paritaria e partecipativa. Grazie.